Chi era il padre di Carlo Magno? Il padre di Carlo Magno era Pipino, detto il breve, figlio di Carlo Martello, che otterrà una vittoria contro l'avanzata dei musulmani in Europa e ferberà in questa maniera l'avanzata dell'impero musulmano